La AI è praticamente l'occhio secco, cioè una situazione multifattoriale dove il paziente ha un discomfort visivo che va da un'alterazione della qualità e della quantità della visione ad un'altra problematica che è quella di avere proprio sensazione di corpo strano, dolore, fastidio, vede male ed è una patologia che oggi è molto diffusa perché è passata a oltre il 30% della popolazione grazie all'associazione adesso di questi nuovi tablet o computer o telefonini o smartphone che si sono diffusi, quindi l'occhio viene. Praticamente molto usato e è aumentata questa patologia dell'occhio secco. E le cause sono, in primo luogo, la riduzione del film lacrimale, in secondo, invece, l'infiammazione, e una terza causa che può essere il meccanismo vizioso che si crea di infiammazione, occhio secco, disepitalizzazione, cellule che vengono praticamente a rovinarsi. Quindi, in pratica, bisogna cercare, in primo luogo, di evitare che questo avvenga. Quindi, bisogna ricostituire, prima di tutto, il film lacrimale attraverso che cosa? Attraverso una una terapia che agisca direttamente sulle componenti del film lacrimale.